Ciao, sono Marco, sto facendo due passi di defaticamento dopo la straordinaria, meravigliosa corsetta che ho fatto questo pomeriggio. Voglio parlarti di un argomento, meglio, voglio fare insieme a te una riflessione che a me personalmente ha aiutato moltissimo. Ho fatto veramente un salto di qualità, è una semplice riflessione, poi successivamente tutto quello che ne estrai sarà tutto vantaggio tuo, ma considera che ogni volta che noi ci comportiamo, non in base a quello che noi realmente potremmo fare, o meglio, ogni volta che noi non diamo il meglio di noi stessi, ci rimettiamo qualcosa, paghiamo un prezzo, veramente, ogni cosa che tu non guadagni è una remissione, perché? Perché avresti comunque potuto guadagnarla, non parlo di guadagni economici, ovviamente parlo anche di guadagno in senso emotivo, paghi sempre un prezzo ogni volta che non dai il meglio di te, e vedi, questo è importantissimo, perché c'è sempre un margine di miglioramento fra quello che sei e quello che potresti essere. C'è sempre un margine di miglioramento, piccolo o grande che sia, c'è. Ed è molto importante che tu vada a colmarlo il più possibile. È chiaro che non ci riuscirai mai. Ma è anche vero che questo ti mette su un percorso di progresso, di crescita, che potrebbe non aver mai fine e quindi ti porterebbe comunque ad avere molto, molto di più, in senso emotivo soprattutto, ma anche perché no, in senso economico, in senso affettivo. Devi dare molto di più. E vedi, è molto difficile poi riuscire a fare questo, detta così semplicemente. Eh? Il concetto è veramente molto semplice, ma la realtà è che tu in un modo o nell'altro sai quello che dovresti fare per poter arrivare all'altezza delle tue stesse aspettative su di te. Lo sai benissimo che cosa dovessi fare, ma la realtà è che se non l'hai fatto ieri e ti eri proposto di farlo oggi e oggi non l'hai fatto, beh, non lo farai neanche domani. E questo... È un auto punirsi. Perché è una punizione che ti dai? Per il semplice motivo che è quella piccola differenza che ti potrebbe dare questa, questa evoluzione alla lunga potrebbe essere sempre più grande, sempre più grande. È come una freccia che è scoccata eh, eh, con un grado di differenza, alla lunga prende una eh, differenza sul bersaglio enorme. Spero che questo concetto possa farti riflettere bene perché a me lo ha fatto, fare questo, ha fatto fare questa riflessione. Mi ha fatto fare veramente una capriola, un salto mortale. Ti assicuro che ne vale veramente la pena sfruttare domani per impegnarsi a diventare quello che potresti essere veramente e che tu sai intimamente di essere e di potere e di eh, meritare. Ma in un modo o nell'altro per qualche motivo ti stai punendo tutti i giorni da tanto tempo. Spero di esserti stato utile Se c'è qualche argomento che tu vuoi che io svisceri Non devi fare altro che segnalarmelo Magari anche in scrittura privata non c'è problema Non mi resta che salutarti Con un abbraccio sudatissimo Ciao